Non mi sentirei di consigliare a nessun giovane di, eh, di belle speranze che vuole rivoluzionare il mondo, cambiarlo, migliorarlo, di entrare in un partito politico. E qua è crollato tutto appunto per eh, la, la dichiarazione forte, perché, ehm, cioè, mi spiego meglio, entrarci sì, però rimanendo alle, alle sue idee, ai suoi ideali e quindi ogni volta che e questo ragazzo riscontrasse delle, delle anomalie all'interno del partito, le contraddizioni con quello che il partito propone, e delle illegalità e via dicendo, di denunciarle sempre. Quindi diciamo così, eh, magari questo ragazzo vuole restare nel partito, verrà buttato fuori, meglio ancora. E quindi eh, il mio consiglio è: se eh, si vuole entrare in un partito, si vada là dentro per fare casino, per. Eh, rimanere fedeli ai propri principi e per denunciare tutto ciò che si incontra di illegale e di quello che si sa che non andrebbe fatto in quel modo. E per il resto, invece, eh, la politica è una cosa bellissima. La si può fare in diversi modi: in, in organizzazioni, in ONG, in associazioni. Eh, scendendo in piazza auto-organizzandosi, eh, facendo parte di movimenti, eh, scrivendo, avendo un proprio blog, denunciando, facendo giornalismo d'inchiesta, questo è politica, facendo anche attività nel proprio quartiere, aiutando eh, una scuola, eh, portare avanti delle battaglie contro il proprio sindaco per la trasparenza. E qualunque cosa, ma non affossarsi nei corridoi e nella vita interna dei partiti, che oggi in Italia purtroppo sono tutto fuorché eh, promotori di politica attiva, però questo detto. Non li dobbiamo lasciare soli perché altrimenti li lasceremmo fare quel, i comodi che vogliono. Io, però, ho dato il mio e non me la sento più eh, di sbattere la testa contro il muro dei partiti, e quindi eh, se ci sono tanti altri baldi giovani che hanno voglia di farlo, vadano a farlo. E però poi, dopo un certo punto, quando si accorgono che eh, le cose non vanno bene, dopo un po' se ne escano perché altrimenti rischi di rimanere risucchiato all'interno del partito e non ne esci più. Uh, volevo chiederti, secondo te, appunto riprendendo il discorso che facevamo all'inizio dell'intervista a proposito di partitocrazia, se um, hai idea di come potrebbe strutturarsi effettivamente al di là dello, dello strumento che è quello, insomma, lo str gli strumenti della rete, della eh, partecipazione. Eh, ma se mh, hai qualche idea di come potrebbe strutturarsi in maniera... Mh, Tecnica potrei dire: e un partito, un, un nuovo modo di fare politica, tu dici. Sì. Innanzitutto, non penso che eh, sia eh, per forza necessario eh, il, um, un luogo, eh, o meglio, eh, la. Ci esistono là fuori tantissime eh, organizzazioni, associazioni, comitati che già fanno politica, semplicemente si rifiutano di fare quella politica che noi conosciamo, cioè le elezioni, scendere in campo. E se queste organizzazioni, associazioni, comitati che già fanno tanto per la società eh, riuscissero anche a sponsorizzare dei loro candidati e attraverso delle primarie aperte, dove tutte queste ehm, espressioni di vitalità eh, potessero partecipare, eh, sicuramente questi candidati rappresenterebbero molto di più eh, del, della politica che c'è là fuori rispetto a quella dei, dei partiti. E quindi ehm, non, non penso che ci debba essere un luogo, penso che però ci debba essere una rete e che unisca finalmente queste forze che ci sono là fuori, perché il problema è questo, che quelli che sono adesso al potere sono quelli che sono meglio organizzati e gli altri che sono là fuori invece o si rifiutano di organizzarsi perché ritengono che quello che vedono è negativo, oppure non lo fanno, se invece finalmente tutte queste forze positive che già lavorano tantissimo per migliorare ogni giorno la società, riuscissero ad organizzarsi, a partecipare attivamente loro stessi eh, a quelle che poi dopo sono le istituzioni che decidono eh, sulle nostre vite, allora eh, sicuramente questo sarebbe già un primo miglioramento che potrebbe poi portare a quella politica diffusa che grazie a Internet, eh, eh, a cui grazie a Internet possiamo contribuire tutti. Quindi secondo te è possibile una politica che possiamo definire 2.0? che passi per democrazia diretta e o partecipativa, per capirci? Sì, sulla democrazia diretta ho dei dubbi, nel senso che eh, la politica diventa sempre più complicata, ehm, la politica e oggi deve legiferare sul confine fra la vita e la morte, su eh, quanto può spingersi avanti la scienza, eh, sui cloni umani e cose del genere. E le persone vogliono anche vivere la propria vita, io non penso che un cittadino debba essere eh, dedicato eh, al 100% alla politica, quando poi ha da mandare avanti casa sua, la famiglia, il lavoro e via dicendo. Penso però eh, che invece la politica possa essere diffusa e vi possano essere… Altre forme anche di democrazia, non quella che vede per forza contrapposta una parte all'altra, ma anche le forme di democrazia deliberativa, e, e ad esempio mi piacciono molto quelle forme di consultazioni pubbliche che vengono fatte in alcuni paesi sui temi più controversi, penso per esempio a quello che è successo in Gran Bretagna quando eh, il, il governo doveva decidere se autorizzare o meno… La produzione di embrioni uomo-animale per poi estrarne le cellule staminali embrionali per fare ricerca è un tema veramente complesso e con diverse conseguenze etiche, religiose, morali e via dicendo. I cittadini inglesi hanno deciso di dare il via, dare l'ok okay a questa ricerca grazie a delle consultazioni pubbliche in cui hanno potuto sentire quello che ne pensava il prete, quello che ne pensava lo scienziato, quello che ne pensava il giurista. E ci sono tanti modi per coinvolgere i cittadini, non penso che dobbiamo essere dei cittadini 24 ore su 24 impegnati a discutere eh, se l'acqua debba essere pubblica, se eh, quella buca vada riempita eh, oppure se in Parlamento ci debbano essere 1000 o eh, 500 parlamentari, penso che però e ci possano essere maggiori forme di coinvolgimento e soprattutto eh, una maggiore accountability degli eletti nei confronti degli elettori, questo passa attraverso un sistema che garantisca il controllo, in Italia ogni anno ci stiamo sempre più allontanando ad una democrazia in cui il cittadino elettore può controllare il suo eletto e questo fa sì che la corruzione diventi poi dilagante e tutte le conseguenze che ben conosciamo, Cric P3, 4, 5 varie. Um, torniamo vittime di politica interna adesso perché in questo periodo purtroppo l'Italia è veramente nel mirino almeno dell'Unione Europea ma anche um, della stampa estera, internazionale e anche americana uh, ti voglio chiedere che cosa ne pensi della manovra finanziaria? Ma eh, raccontatemela questa manovra perché al momento nessuno l'ha vista, Tremonti dice che il cellulare non prende quindi non può rispondere e Berlusconi dice che è tutta colpa dell'opposizione che al momento non ha fatto niente anche perché è il governo che decide ed è la maggioranza che fa parte del governo e quindi se eh, tu hai a disposizione questa preziosissima manovra finanziaria che anche i mercati aspettano, infatti lo spread dei nostri titoli sta aumentando, ti prego di farmela conoscere perché al momento risulterebbe che tutti i soldi di cui abbiamo bisogno, eh, miliardi e miliardi di Euro arriveranno dalla lotta all'evasione fiscale, mi viene da chiedere, ma scusate, ma prima cosa stavate facendo? Eh, stavate eh, guardando gli evasori evadere, non facevate niente? Questo mi sembrerebbe molto preoccupante, veramente eh, è da ridere, ma eh, purtroppo stiamo parlando di eh, cruciali decisioni economiche che, eh, di cui non c'è veramente niente da ridere, quindi non si sa se ridere o piangere, nel frattempo però aspettiamo tutti di vedere questa fantomatica manovra finanziaria. Che peraltro appunto, eh, prevedeva certe, certi tagli che poi non sono stati attuati, altri tagli sulle pensioni su cui poi si è fatta marcia indietro e comunque è stata bocciata. Non hanno ancora capito quali sono gli elettori che vogliono accontentare, perché loro hanno sempre degli elettori da prendere di mira, perché sono quei comunistacci che comunque voteranno contro, quindi decisioni solo a breve termine, il problema è che fra Lega, PDL e Amici Vari non hanno ancora deciso chi li vota e il mio suggerimento è che al momento sicuramente non li vota nessuno, visto la figura che ci stanno facendo eh, in un momento così delicato e quindi prendessero semplicemente le decisioni di lungo termine che, di cui abbiamo bisogno e andassero, abbandonassero questo governo con eh, un minimo di dignità.